Eccoci qui con Alessandra Profeti. Ciao Alessandra e grazie Ciao, per la intervista. Allora, Alessandra, ti volevo fare alcune domande proprio per farti conoscere meglio a chi ci segue. Raccontaci intanto un pochettino chi sei. Chi sei, cosa fai e come lo fai? Parlaci di te. Allora, io mi chiamo Alessandra, e... Sto facendo un bellissimo percorso all'interno di questo gruppo perché è un percorso importante, è un percorso alla scoperta della vera me. Diciamo è un qualcosa che mi porta a mettere più di salto anche certi talenti, certe capacità, ma che ho sviluppato veramente nel tempo grazie al percorso, all'interno di questo gruppo e vabbè lo dico perché ci vede che ho conosciuto Patrizia nell'occasione della pubblicazione del primo libro Consapevolezza felice e mi ha colpito subito per la sua empatia per la sua energia per il suo calore e quindi vabbè l'ha parlato della, di One Connection e mi ha subito subito incuriosito io chiaramente avevo fatto tante esperienze, tanti percorsi anche di, personali a livello di terapia, a livello di spiritualità, però ero veramente molto incuriosita. E quindi ho iniziato a, se, a seguire dal vivo, perché al di là insomma, della lettura del libro, eh, le esperienze più forti sono state quelle dei live e l'intensivo. Infatti io dico a tutti... Due giorni di live sono come se anni di terapia un'altra parte perché, perché sono, ti, ti rimescolano talmente tanto che entri veramente in un contatto profondo con te. E io pur avendo fatto tanti cammini pensavo di aver già insomma, di essere abbastanza consapevole, eh, però mi sono reso conto che dovevo ancora limare e rivedere insomma delle, delle cose. Sicuramente questo percorso, eh, voglio parlare del primo grande risultato ed è stato quello di uscire dal ruolo della vittima, perché io per molto tempo mi sono sentita un brutto natroccolo, non degna, non meritevole, non capace e quindi questo è stato molto importante. cioè Sono andata a vedere tutto diciamo in retroscena, tutto quello che c'era dietro a queste mie emozioni. Già Beh, è, molto, è molto importante quello che hai ottenuto, poi tu sei una stacca novista, ne hai fatte di cotte e di crude da quando ci conosciamo, veramente sei, hai presenziato veramente a, tutte, a tutti gli eventi e ti ringrazio per la fiducia e sono contenta che tu abbia avuto tutti questi risultati. Oltre a questa bellissima condivisione che hai fatto con tutte le persone che ci seguono, ti chiedo proprio di parlarci di te che è Alessandra e che cosa fa. In cosa stai facendo? Chi stai aiutando? E a fare cosa? E come? Allora, io, diciamo, va bene, nella mia vita tra virgolette normale, diciamo, sì, sono una maestra, lavoro con bambini con disabilità. E questo è un lavoro che ho scelto tanto tempo fa e che ho apprezzato che mi è piaciuto mi è piaciuto tantissimo. Adesso in questo cammino sicuramente non è che voglio allontanarmi da bambini, però diciamo che mi si è aperto un, un orizzonte un po' più grande, e che ancora insomma forse non è proprio definito al 100%, però sicuramente è portare eh, un contributo eh, molto forte eh, e, e tutto grazie alla connessione. Ecco, Diciamo che la cosa più importante è proprio la connessione. Io eh, devo dire che in qualunque momento, eh, qualunque giorno io faccio un lavoro costante su di me e, e credo che questo sia fondamentale veramente per tutti. Quello che la Divine Connection mi ha dato è proprio superare le cose grazie appunto all'espansione, no? E mi sono resa conto che eh, l'ego e l'amore sono proprio due cose distinte. Però se uno eh, vuole stare nell'amore va a scoprire la sua essenza, la sua luce e que è a questo quello che vorrei portare, quello che voglio portare e, e fate anche questo insomma che poi mi ha spinto anche insomma a scrivere il libro di cui parleremo dopo ma eh, fondamentalmente essere un canale eh, e portare la luce cioè essere luce ma in modo molto semplice in modo diciamo pure naturale insomma con, con tutti eh, e questo sicuramente perché tutto questo lavoro che non è che si finisce mai di lavorare ma mi ha portato a uscire dalla prospettiva che era la prospettiva della vittima della colpa della vergogna eh, proprio quel senso di scarsità eh, mm -hmm. tutte cose insomma su cui insomma ho dovuto ho, dovuto, ho lavorato e sicuramente ancora eh, qualche volta però mm -hmm devo dire che è un grande, una grande ricchezza proprio vedere la propria bellezza, vedere la propria luce e quindi io sono una persona che comunque continua vuole continuare a contribuire, a essere a dare in questa maniera così semplice, eh, però grazie alla connessione, grazie a questo bene eh, intanto grazie la ho audio perché è ah, sì. Ok, allora raccontaci magari un pochino meglio che cosa fai o tra l'insegnante, come hai detto. No, tu ci hai parlato dei percorsi che hai fatto, dei risultati che hai ottenuto, ma adesso ti chiederei più che altro. Qual è il risultato? Cosa è emerso? Che cosa può fare Alessandra in questo mondo? Magari se vuoi parlare anche di, del trattamento, che, che ah, no. non dico più niente, lascio a te la parola perché, così, perché tu sei molto modesta. Allora Alessandra dovete capire che è una persona veramente luminosa, Pe ha sempre pensato prima agli altri e poi forse si è ricordata di sé. Eh, lei è veramente una persona con un cuore veramente puro e tende un pochino a parlare poco di quelle che sono le sue grandissime doti e abilità e io vorrei proprio spingerla a parlare di queste perché sono veramente tante quindi Alessandra, te la parola se no parlo io, eh? racconto io <ride> allora, va bene, in questo percorso che stiamo facendo appunto il percorso dell'Anima Diamante in cui Patrizia ci accompagna passo passo a svelare tutti a togliere i veli, le ombre e a tirare fuori la nostra luce, eh, e io ho proposto qualcosa che prima proponevo alle persone: un trattamento di rilassamento, e, che lo proponevo in presenza, mm -hmm. e, che in realtà è una tecnica nata da un fisioterapista, eh, e io niente, poi mi sono resa conto che questa cosa può funzionare anche a distanza grazie appunto alla connessione con il sesso superiore e con l'accompagnamento insomma delle, delle guide. E la cosa meravigliosa è che questo trattamento va ad agire su tutti i piani, agisce proprio sul piano del corpo fisico, come sul piano emotivo, come sul piano appunto dell'energia. Quindi lavora proprio a 360 gradi e, um, e fa entrare ancora di più uh, la persona proprio nell'amore, nell nella luce, nell'energia, nel benessere, che è un benessere proprio completo, sì. assolutamente. Certo, Alessandra, come al solito, tu hai parlato di rilassamento, ma io l'ho provato il trattamento di Alessandra, vi assicuro che non è un rilassamento e tra l'altro ho parlato anche con una serie di persone che hanno provato il trattamento, quindi questo è, è proprio un lavoro di armonizzazione energetica. E molto di più, quindi no, non sminuire questa meraviglia che, che no. tu hai, la possibilità di portare agli altri, non è un semplice rilassamento, ma è ben di più. E quindi, insomma, è bellissimo che le persone che sono in grado di fare tante cose siano umili, perché questo eh, ci aiuta comunque a continuare a crescere e a diventare sempre persone migliori ed è una grande cosa. È importante anche riconoscere il tuo valore e magari tu in questo modo lasci a noi la possibilità di farlo e lo dico io per te, è sicuramente qualcosa di molto di più rispetto a quello che hai detto finora, quindi grazie anche per questo tuo aspetto molto bello. Allora... Ehm... Tu una parte, una, parte, una parte importante, ce, ce l'hai già detta, no? che cosa ti ha permesso di fare eh, tutto il percorso che hai fatto finora, ed è stato veramente favoloso, soprattutto il fatto che tu abbia scoperto questo modo di aiutare le persone. Sì, sì sicuramente. è un po' una, una, una banda trabocchetto quella che ti faccio. <ride> Beh, tu hai fatto questo passaggio molto importante, e comunque una cosa veramente meravigliosa che hai scoperto, che tu hai scoperto di te, è che tu comunque hai un cammino importante su questo pianeta. Ok? Sì. <ride> Quindi eh, era una cosa che tu ti aspettavi prima? Prima di magari scoprirlo? Lo senti? Ma... Ora proprio ovviamente quando uno lo scopre eh, insomma, è una cosa abbastanza insomma, grande e non così tanto non me l'aspettavo, sicuramente mi aspettavo che insomma, il desiderio, ecco, l'ardore, il desiderio ardente diciamo così di portare un contributo e di portare una connessione, sentire una connessione globale su tutti i piani proprio Unione, cielo, terra, e quello sì, quello è sempre stato dentro di me. Poi è chiaro che eh, se uno si vede sempre in un angolino e eh, tende più a, a sminuirsi, insomma, è difficile insomma, vedere que tutta questa bellezza, no? questa uh -huh. luce. Quindi diciamo. Eh, Molto bello, insomma, questo è un percorso, percorso dell'anima e di diamante, insomma, un percorso veramente bello e vai proprio a contattare la tua essenza. Ecco, un'essenza proprio di, di amore e, e, di, e di libertà, perché ti affidi, sei guidato, sei sostenuto e quindi ti puoi anche lasciare andare, nel senso che comunque sono le guide, gli esseri di luce che ti guidano e questa è una cosa molto rilassante eh, nel senso che uno non ha la <ride> responsabilità no? Ma hai, hai voglia di raccontarci, di, di dirci magari in qualche parola che cosa hai scoperto del tuo cammino? Io te lo, te, cerco di essere dolce nel fartelo dire un pochettino, vediamo cosa sei pronta a rivelare alle persone che ci ascolteranno, perché è qualcosa di molto bello, secondo, secondo me non c'è niente da, da nascondere, tutt'altro è qualcosa di meraviglioso e che ci fa anche comprendere che tipo di compito importante che tu hai qui e, e questo ti ha portato prima di tutto ad essere una persona che voleva di, diffonderlo diffondere quello che tu sei quello che sono state le tue scoperte il dono che sentivi di poter condividere con le altre persone, quindi questo ti ha portato oltre che a lavorare con le persone anche a scrivere dei libri proprio per, per, per mettere a disposizione quelle che erano le tue scoperte, le, le, le consapevolezze raggiunte e tutto quello che hai condiviso. Quindi ci vuoi sì. dare qualche tips in più, qualche informazione in più di quello che è il tuo cammino? Allora, sicuramente è appunto un cammino, nel senso della parola, perché le indicazioni sono proprio di andare un po' in giro per il mondo, mm -hmm. e, e questo già è tanta roba, e portare eh, chiaramente una, tra virgolette, una rivoluzione, che non è una rivoluzione intanto eh, pratica, ma proprio una, una rivoluzione interna, interiore, ed mm -hmm. è questa la cosa, legata anche a questo trattamento no? perché va agire su tutti i piani e quindi entri in connessione con te stesso con la tua verità più profonda con la tua essenza di luce e nello stesso tempo vai ad agire anche sull'ambiente perché se tu, tante persone hanno un'energia molto elevata anche l'energia dell'ambiente si trasforma e quindi questo è molto bello è molto bello, guarda, loro... bello, anche se io lo ah, sapevo bene, è commossa lo stesso, quanto è bello sì, eh. raccontare questa, questa meraviglia, no Alessandra? Sì, sì. Eh, in qualche io... modo, Scusami, in qualche modo è, mh, chiamiamolo cura, chiamar... però una cura fatta con la luce, con, con l'energia che si alza, con il benessere, con lo star bene mm -hmm. e... E tra l'altro, la cosa che per me è molto bella è che prevede tutta l'interezza della persona: proprio, proprio la, la totalità, corpo, eh, anima, energia, tu, tutto. Tutto Beh, molto bello, molto bene. Sì. Beh, sono contenta che in questo diciamo, cammino di, che la Divine Connection e che quello che abbiamo fatto insieme ti abbia aiutato un po' perché comunque sarebbe stato veramente un peccato che tu non tirassi fuori questa, questa tua parte così importante da condividere. Se, secondo me, sì. da quello che ho visto, da quello che ho sperimentato, da quanto ti conosco, anche soprattutto. A livello personale è veramente importante che tu lasci emergere quello che tu sei e quello che puoi portare agli altri e ti chiedo proprio in qualche modo mh, tu hai già raccontato vagamente cioè vagamente neanche troppo ehm, in che modo magari quello che abbiamo fatto assieme ti ha aiutato ehm, Cosa, cosa, che cosa ti ha spinto a provare tutto questo? Cosa è successo dentro di te che ti ha portato non so, a, ad incontrarci anche ad un altro livello? Ma Sicuramente c'è sempre stato questo questa desiderio questa voglia di approfondire no? questa curiosità legata mm. un po' alla crescita personale eh, la crescita professionale, cioè tutto a tutti i livelli, e, e sicuramente eh, devo dire una cosa: cioè nel senso che quello che mi fa stare bene è proprio come se, se avessi trovato, cioè, come se fossi a casa, no? a casa all'interno del gruppo della Divine Connection e ancora più a casa con il gruppo del, dell'anime diamante, ovviamente, no, cioè nel senso che tutti quanti siamo protesi a a vantare il meglio di noi, a, a vincere delle sfide personali e insomma, è a dare un contributo veramente riuso in modo molto eh, semplice. Cioè, la, cosa, eh, la cosa che vorrei trasmettere a chi ci guarda è proprio questo: cioè, non, è, eh, non è che si fanno delle cose acrobatiche, si fanno delle cose che in realtà sono cioè Se ci si apre davvero, cioè, sono possibili insomma. Per... Come lo stai trovando? Il percorso che stai, stai facendo, semplice o impegnativo? O cosa, è, un cosa... percorso, è un percorso sicuramente impegnativo? È un percorso che ti coinvolge in prima persona, è un, è un percorso con delle sfide, con delle eh, tra virgolette delle prove da, da superare, deve rimettere in discussione, ma eh, rientra un pochino nel... è un allenamento, no? Cioè stiamo fascia, ci stiamo allenando a, al cambiamento, alla trasformazione e essere noi per primi agenti di cambiamento, però se non si da noi cioè, non, non si può cambiare nulla e eh, nessuno. Quindi, eh, cioè, devi sempre stare presente, consapevole. Eh, e se poi cioè, capita, può capitare di, di cascare, poi insomma, ci si rialza perché comunque c'è un gruppo, comunque c'è anche quelli che ti scrollano e ti dicono vabbè ora vai, datti una svegliata. <ride> quindi, Decisamente. Ti, ti chiedo ancora una cosa magari per, per aiutare le persone a capire, no? adesso loro non sanno effettivamente che cosa state affrontando voi che state facendo il cammino, ma sicuramente qualcosa di impegnativo, tu sei stata molto delicata a descriverlo. <ride> ma ad esempio che cosa ti ha colpito sia del cammino della Divine Connection che anche in quello delle, delle anime diamanti rispetto a quello che magari hai conosciuto prima quello che hai incontrato nella tua vita come altri, altri percorsi ad esempio cioè, che, qual è la differenza che cosa, che cosa hai trovato di utile di diverso ecco. non dico né meglio né peggio dico di diverso ecco allora, prima di tutto, te, Patrizia, sono una persona molto diretta, per cui non è che si può cioè si va dritti al, al sodo, no? Quindi questo ci dà la, una garanzia di approfondimento, perché non, non si può eh, cioè sbicolare in qualche modo, no? questa è una cosa. Però, per me è molto importante, cioè, questa è una cosa che mi piace molto, perché, eh, perché non, non, cioè, non si va sulla mente che ragiona tutti. E non, non è un percorso intellettuale ecco, non è un percorso mentale nel senso si va a filosofeggiare no? è un qualcosa di spirituale di profondo però anche di estremamente concreto e, mm -hmm. e, e quindi si mette in atto cioè quello che si vive e, cioè, fondamenta fondamentalmente è questo, cioè, si vive e, quindi, sì, eh. e è una, grande, è una cosa molto importante perché molte persone pensano «Ah, la spiritualità, sfarfalleggiamo in giro, ah, eh, voliamo fai. con gli angeli». Invece qui, roba pratica, eh? Esatto. Bene. Anche quando hai scoperto, hai cominciato a scoprire, a ricevere magari delle informazioni sulla tua missione di vita, all'inizio sembrava una cosa forse un po' fuori dal mondo, poi magari hai cominciato a sentire la concretezza di questo, no? Sì, piano piano questo è sempre più concreto, sempre più si fa avanti. Sicuramente eh, perché mi sto anche lasciando andare, nel senso che accetto sempre di più anch'io, insomma, di essere un canale, di, di, eh, e quindi diciamo c'è l'accoglienza, no? Perché chiaramente le resistenze all'inizio le, le mettiamo tutte un po' sì, <ride> comunque sono cambiamenti, sono novità. E quindi... Sì, magari ciascuno di noi aveva in mente di fare una vita più o meno normale e poi gli arriva esatto. la rivoluzione. Tu sei qui per fare qualcosa che avrà un impatto, se te lo permetterai ovviamente, perché ovviamente le certo. cose non si fanno da sole per grazia ricevuta, se te lo permetterai potrebbe avere un impatto molto importante a un livello molto sì. esteso, no Alessandra? perfetto. Sì. Sì. Bene, bene, ti stai impegnando nei confronti di un sacco di persone col, con la tua missione di vita, <ride> perché ovviamente quando tu dichiari davanti a un certo numero di persone quello che, quello che tu vuoi fare, che hai piacere di fare, è anche un modo proprio per, cavolo l'ho detto, è una leva molto forte molto importante che ti dà ancora più forza anche se tu sei sicuramente una persona che si mette in gioco al 200% e anche di più l'hai dimostrato un sacco di volte eh, si mette, ti mette proprio in uno stato di cavolo l'ho detto ho ancora un motivo in più per realizzarlo no? <ride> molto bene ehm, ero, ero totalmente rapita da quello che, da quello che stavi dicendo ehm, Finora, tra nelle trasformazioni che sono avvenute in te e che magari ti hanno portato anche a scrivere questo libro, di cui sì, dopo ci parlerai sì. un po' di più, vero? Sì, certo. eh, qual, è, qual è stato, eh, come possiamo dire, il risultato, la, lo, lo smottamento interiore, il, la trasformazione interiore, il risultato? Che cosa è che ti si è mosso dentro, che ti ha portato a fare quello che hai fatto finora? Diciamo un po' l'ho già detto, nel senso la cosa veramente per me fondamentale è stato uscire da quella prospettiva di chiusura, di negazione mm -hmm. della, della luce, di negazione della bellezza, di negazione dell'abbondanza, cioè sempre... Uh, cioè, uscire allo scoperto e rendersi conto che la propria essenza è luce la propria essenza è amore e che non uh, e, e quindi veramente il trionfo anche della vita no? cioè se vuoi c'è cioè una vita proprio che si espande una, e questo insomma per me è stato veramente per molti aspetti anche il oltre il profondo Mm, diciamo un ecco <ride> che si è in un bellissimo cigno. Sì, sì. sì. Beh, molto bello, ma, ma. grazie. Questo sì, penso sia la cosa più... Cioè, riuscire a vedere la propria bellezza eh, non è un atto di superbia. Eh, riconoscere... In fondo riconoscere anche la bellezza dell'altro e del divino perché negando la bellezza del divino in realtà poi neghi, neghi anche la tua so. sì, diciamo, assolutamente poi la cosa, un conto è saperlo perché se vai a leggere dei libri lo trovi scritto su sì. tanti libri però quando ne fai esperienza sicuramente tante persone che magari ad esempio anche esclusivamente facendo la divine connection quando sono in divine state che sperimentano il divino lo sent, la sentono la bellezza del sì. divino eh, tu ovviamente hai fatto, hai fatto molto, hai lavorato tanto su di te, quindi l'hai sperimentata tanto, tanto, tanto, fino ad arrivare ad esprimerla, mi sembra. Mm. Sì. Bene, prossimi passi. Ci sono già dei passi, dei, delle, come possiamo dire... Dei traguardi, degli obiettivi, dei sogni che vuoi realizzare nel prossimo periodo? C'è qualcosa che hai in mente che magari Allora, vuoi appunto, eh. prima di tutto va bene perché praticamente, ora posso mostrarlo il libro, il libro è questo qua, Verità, aiuto, 360 gradi, wow. e, eh, infatti anche il titolo è bello… Leggici Bene, anche questo titolo che non si riesce a vedere. Nella come entrare in contatto con la propria verità più profonda e offrire un reale contributo al mondo. Wow. Bene, allora, questo, questo libro, in realtà, è stato in qualche modo, mi è stato dettato: cioè, cioè, nel senso, io mi sono connessa, ho chiesto, e mi è stato dettato veramente passo passo. passo. Diciamo che la cosa Potente, secondo me è che eh, riprende tutto il percorso fatto con Patrizia ma nello stesso tempo è adatto a tutti, anche a chi nega diciamo, la fonte può entrare, e, può leggere questo libro e sentire il valore dell'energia, sentire il valore del proprio corpo, e iniziare a riconoscere il proprio valore la propria bellezza e questo è in modo molto semplice, assolutamente semplice. Ci sono, tra virgolette, anche dei giochi da fare, cioè ogni, ogni capitolo, ogni passo, ecco l'unica cosa, forse l'unica cosa che mi viene da consigliare è di non leggerlo insieme, leggerlo un capitolo alla volta e mm. proprio sperimentare quel tra virgolette, gioco. Che, che è suggerito, ma che non sono giochi, sono giochi, semplici, nulla di particolare, però è proprio mettersi in gioco e quindi andare a scoprire qualcosa di sé, diventare più consapevoli di qualcosa di importante eh, rispetto a se stessi, rispetto al proprio sentire, rispetto al proprio corpo e, e unire appunto l'amore che... Verso il corpo, come l'amore per il proprio mondo interno, le proprie emozioni, e la, la relazione anche verso il, il mondo degli altri, come ci risuona dentro, e, e stare in contatto anche appunto con la propria energia, prenderne sempre più eh, consapevolezza e, e fare delle scelte anche a fare delle scelte rispetto a se stessi io credo che mm -hmm. sicuramente noi possiamo eh, insomma siamo noi che si sceglie no praticamente poi alla fine <ride> che cosa, che cosa vogliamo almeno. certo ti faccio eh, due domande allora la prima la prima è... Qual è il risultato? In modo che, visto che tu hai spiegato tante cose, però per rendere ancora più chiaro quello che tu hai detto eh, alle persone, così che, visto che hai parlato di questo libro, sappiano eventualmente sappiano eventualmente che cosa si propone questo libro, no? Quindi il risultato che dà questo libro, che può dare ovviamente questo libro, qual è? Puoi riassumere. Sicuramente una maggiore consapevolezza, una maggiore coscienza della, cioè, di tutti i vari aspetti di se stessi, no? perché in qualche modo si parte dal corpo, le emozioni, cioè il mondo esterno, eh? e, poi in qualche, in qualche modo, e poi a livello complessivo quindi c'è un, sicuramente una crescita, chiamiamola così, una crescita è un risultato inteso proprio nel proprio, del proprio valore, della propria luce, di quello che... Ehm, Puoi sentire e puoi scegliere di sentire. Mm -hmm. Mm -hmm. Quindi ti aiuta anche a fare mm -hmm. l'idea, corretto questo? Secondo me sì, sì assolutamente mm -hmm. sì, okay, è molto infatti questo titolo verità è in qualche modo eh, credo sia veramente importante perché appunto non ci sono più fronzoli, non ci sono più immagini da difendere, eh, non ci si può più prendere in giro, non ci si può più nascondere neanche sotto il mobile ci sei te e, e te a 360 gradi intero assolutamente sì. Sì. Sì. diciamo via tutte le illusioni tutti, tutti sì. mh, i, i pizzettini tutte le cose che non servono e rimane solo l'essenza, la verità ok, molto interessante anche perché questo concetto è molto in linea con quello che con quello che è il che possiamo dire è l'essenza anche della divine connection perché ah. comunque Ovviamente ti ho citato, Patrizia, non è che non wow. ti ho citato. <ride> wow, sono molto onorata, sono molto onorata. No, di... nel senso che certe cose sono nate appunto da, da questo percorso, da questo cammino, quindi è ovvio che ci sei, <ride> non voglio dire in ogni virgola, ma quasi. Wow, wow, wow. Adesso mi fai, mi fai anche arrossire. Ma senti una cosa, Alessandra, intanto ti ringrazio per quello che hai detto. La cosa bellissima è che comunque eh, c'è un allineamento, non un allineamento di omologazione, ma c'è un allineamento che passa attraverso la verità sperimentata. Da questo esatto, parto, esatto, esatto. Quanto è stato figo, ti chiedo questo, quanto è stato figo mettersi lì è ricevere le informazioni di questo libro perché tu l'hai canalizzato, hai ricevuto le informazioni e le hai trasferite in un libro. Praticamente questo sì, hai fatto, comprendo esatto, esatto, bene? Sì. È una cosa molto bella, è una cosa molto sì, no, bella bellissimo, bellissimo. Nel senso che io mi sono. In è realtà prima... avevo fatto un po' una domanda, no? perché mi era un po' posta questo discorso, ma se uno è, appunto nega completamente la fonte o che le carni di Dio le hanno una importanza o nega cioè, la bellezza la, la luce cioè, mm -hmm. che, che cosa, eh, come facciamo a proporre no? anche una cosa così meravigliosa come la divine connection e allora in qualche modo mi hanno dato risposta cioè, mi hanno, in realtà mi hanno detto prima di tutto partiamo dal corpo se già uno sente il proprio corpo non è male poi se comincia a sentire anche il proprio mondo interno vuol dire che disposto ad ascoltarsi e se uno è disposto ad ascoltarsi forse scopre anche dentro di sé c'è molto di più rispetto a quello che appare all'esterno wow. e... oh, è una cosa tra virgolette incredibile che tu abbia fatto una domanda e da una domanda è venuto fuori un libro, è la prima sì. volta che fai una cosa del genere o ti era già successo prima? No, no, così chiaro no. E poi mi hanno detto, guarda, è veramente importante e mi avevano suggerito che tra l'altro, eh, poi per una serie di vicissitudini mie, insomma, non è stato possibile, insomma, penso sia andata lo stesso, di pubblicarlo per la festa delle luci a novembre. Perché okay. mi hanno detto, questo è un libro importante, è un libro che porterà luce e quindi io mi auguro sarà molto bene. loro. Sarà vero? E quindi io mi auguro veramente che in un modo così eh, semplice possa arrivare veramente a tanti. Mm, bene. Senti, chiedo una cosa, perché io lo so ovviamente questo, ma immagino che magari ti potrebbe ascoltare qualcuno che non è così addentro a queste tematiche. Quando tu parli di loro, no? quelli che ti danno le informazioni, a chi ti riferisci? Parli di guide, parli di cosa? fanno almeno... degli esseri di luce che... Mm. Che appunto mi hanno guidato, mi hanno, cioè, nel senso, io mi metto sempre in posizione di ascolto. Allora, diciamo, posso dire come faccio? Allora, mi connetto con il mio stesso superiore, faccio quasi sempre 10 point, per me è importantissima la Divine Connection, ma non meno il DC point, eh, che è proprio un punto saldo del, del, mio, del mio percorso quotidiano. Mm -hmm. e, e quindi quando faccio il disciplante poi chiedo di essere tutto un canale puro, pulito, di non interferire perché questo è importante, non metterci del proprio. Mm -hmm. E mi mm arrivano -hmm. poi mm -hmm. le parole. Ah, molto bene. E, mm -hmm. e da quando ho fatto anche questo percorso, diciamo, mm -hmm. eh, dell'anima diamante, molto spesso mi arrivano anche le immagini, cose che cose che prima non mi giungevano? <ride> e, e quindi probabilmente forse sono più aperta insomma diciamo in questo è un grande dono anche questo Beh, e, ecco. e quindi Beh, niente sei stata brava ti sei messa tanto in gioco scusami ti ho interrotta no no no eh. così è in modo molto semplice arrivano le parole io tra l'altro ho chiesto sul piacere siccome se io non comincio a scrivere poi dopo non ci riesco nulla ho detto ragazzi però me le dite piano così scrivo al computer così ho scritto direttamente al computer eh sì sì sì perché se no, a, volte, a volte le dittature sono un po' troppo veloci per sì, il nostro sì. ospiti di, di, di scrittura molto bene senti Alessandra ma questo libro questo libro quando uscirà? allora esce martedì prossimo martedì 22, 22. una data sì 22 il 22 dicembre ed è possibile scaricarlo a livello gratuito da Amazon e, e quindi insomma niente se sarà insomma, molto bello insomma poterlo diffondere perché ripeto l'importante è leggerlo con calma nel senso non va letto tutto insieme no mm, però è anche piccolino insomma non è un libro che poi si è molto semplice Bene, ma allora vi siete resi conto che Alessandra ci ha fatto un bellissimo regalo, non solo ci ha parlato della sua esperienza, di, di quello che ha vissuto, ma ha condiviso con noi il suo libro perché ha detto che è possibile scaricarlo, quindi noi adesso metteremo nella descrizione di questo video il link così che voi lo possiate Marta. scaricare, mi raccomando martedì 22 dicembre scaricate tutti il libro di Alessandra e poi mi raccomando Leggetelo, leggetelo, leggetelo e fate sapere ad Alessandra, magari scrivendo sotto questo, questo video, se vi è piaciuto, che cosa avete tirato fuori, scrivete ad Alessandra, raccontatele le vostre certo. storie, perché questo è molto importante, visto che è una persona che si dona così tanto farle sapere ehm, quali sono i risultati di quello che lei ha fatto e che ha messo a disposizione di tutti noi, eh, sono perché comunque questo dà molta energia e voglia di continuare a fare tanti bei doni ok bene io direi grazie. alessandra ti ringrazio tantissimo per questa incontro tantissimo per tutto e adesso vi salutiamo vi auguriamo una bellissima lettura una bellissima esperienza con questo libro di alessandra grazie Beh, alessandra grazie grazie di cuore davvero ciao, ciao. Obrigado, Cris.